benvenuti a tutti in questo nuovissimo di Magna siamo qui su Minecraft come vedete e siamo oggi anche il canale Twitch. Eh, ci sono eh, oggi su Minecraft solo per fare uno spoiler ci divertiremo perché nella Bruno Craft faremo eh, non lo so faremo quello che abbiamo finito l'altra volta nell'altro video che non mi ricordo più cos'era quindi andiamo su Minecraft ci sono, oh, no, ho registrato sempre, quasi sempre, ma molte volte non facevo il commento audio Perché non potevo farlo, avevo problemi varie robe, quindi registravo senza audio E forse è un pochino brutto questa cosa, però ehm, qualche problema ci, ci sta sempre eh, Quindi la vostra cosa, e ok, dovrebbe andare bene Uh, quindi siamo su Minecraft, giocatore singolo e andiamo dentro a BrunoCraft intanto già vi dico che forse farò una, un, tutorial, un tutorial su TeamViewer che sarebbe una piattaforma per fare meeting e per, eh, con, e per il controllo remoto e... aspettiamo un pochino intanto ho messo un pochino di musica, è sempre bello se non mi ricordo che la musica era ecco siamo entrati su minecraft vediamo la partita allora, abbiamo fatto come nell'ultimo episodio di questa serie bellissime serie l'acquario e dei pesci tropicali. ci ho messo anche gli altri ma per qualche motivo ditemi il perché per commenti eh, ma c'è anche un pesce morto. Che qualche... ah, so, un pesce morto. Buono, boh, fa sempre bene. Eh, per qualche strano motivo, non lo so. Boh, forse qualche pesce uccide. Altro pesce, non lo so. Ma... si sì, è vero, anche io ho visto molti pesci uccidi. Per strano motivo, per liberarmi un attimo l'inventario. Poi, eh, raga, per le altre cose, io mi sono fatto un file di, di Microsoft Excel, eh, perché io ho il coso Microsoft, eh, una testa dove metto tutti i pesci, eh, una, la farina di ossa, il pesce proficare, no, anzi questo me lo tengo qua sopra, e... Ehm, Voglio fare tanta roba, mi metto un attimo in surf a eh, scusate un secondo, che mi sono chiamato a tele... Allora, e quindi questa compra la sala di ghiaccio. Poi qua ho fatto il pavimento di rame. Bellissimo, vi piace, è proprio bello, Dobb dobbiamo finirlo. Poi vedete che c'è un'altra stanza, eppure intanto devo fare per tutto il muro. Tanta roba da fare, eh, qua, e poi qua c'è un'altra un stanza. Guarda, bisogna farvi vi piace questa cosa? I, queste lampade. Se ci non, non è molto difficile farlo perché dietro è tutto un lavoro grazie a questa leva, però è fighissimo e poi si accendono anche le leve di qua, cioè guardate, io spingo questa e no, e non, non la mi adoro più, spingo questa qua tutto vuoto e spingo anche queste qua, poi questa è singola, proprio. e mh, dietro c'è tutto un composto di redstone che è una figata incredibile, vedete tutto, tutto redstone là, tanto di proprio Proprio tutto ho fatto e poi. Quindi, qua vedete questo bel museo. Non vi faccio vedere: cos'è eh, Ecco, questo, questo bel coso? Abbiamo delle armature. Questa è un po' la stanza dove devo finire. Dove ci sono tutti le l'imparchatura, e poi sotto ci sono tutte le eh. cose. Eh, e poi qua c'è anche un museo di tutti i minerali molto molto bello, lo aggo un pochino, non lo so perché forse non l'ho punto 17 poi devo finire di scavare, lo finiremo un'altra volta però è ora di tornare a casa no, fammi mettere guarda che non c'è dentro eh, l'inventario, stavo dicendo dentro zaino. uh che questo non, non mi viene raccorto si sì, lo so c'era prima però non l'ho voluto, quindi lo devo cuocere 5 di ferro, poi vado sopra la lo cuoco è un po' di tempo che non vado sopra casa, sto sotto tanto, tanto tempo qua no, è lì, è no, lo so eccolo qua poi ci prendo il carbone, però non, non lo voglio prendere quindi intanto noi qua vado eh? eh? con la schiena ok, qua, oh perché avete visto, non è, voi vi aspettavate se vi ricordate avete visto, vi ho visto che qua c'è una montagna ehm, e poi per farvi un, un po' un giro che si è perso qua c'è il mio eh, passaggio segreto del fiume che poi dopo andremo a ad esplorare perché qua c'è tutto un fiume che il sinistro qua, poi là c'è tanta roba andare a vedere Beh, non riesco a saltare e ehm, chiudiamo sì, chiudiamo e poi qua ritorniamo dove siamo tornati non mi trovano mai lo so di carbone 31 32. 32 di carbone così si facciamo molto bene il mio coso che ci da fare 17 cioè e 17 di carbone più uno di carbone poi ci dobbiamo incantare anche tutto io non ho un in table ma mi sembra che c'è un po' di ricessa se me ne prendo uno uno c'ho uno uno uno uno uno uno uno letto uno uno delle libriche, giusto? librerie, giusto? le librerie librerie, mi sembra di no, qua non c'è niente, no, letto, no, libreria, niente, possono essere, qua no? c'è tutte le cose, cioè, no, è forse una legna, no? ecco, no, no, ci sono delle cose in legna, e, risaliamo, con chi bere tutte le armature, che ci sono, risaliamo, ecco, qua siamo divati, Chiudiamo il nostro bunker Oh, ciao lupo Ciao lupo ti c'è della carne Sì, c'è della carne Vai. No, no, ho sbagliato Oh, fermo, no Fermo, che cavo? Oh, perché? no, il buffalo L'ho ammazzato Vedrò un pochino No, no, man mangia No, no. eh, l'incudine no, mi, voglio, mi voglio scrivere piccone piccone neroso no piccone di detritto di bruno piccone neroso piccone di nerone piccone super piccone vai super piccone super super super super super con questo punto si quello conto... da... che... devo, devo per incantare questa ascia ascia di netherite l'ascia ascia di netherite mi piace quindi abbiamo questo, questo poi dobbiamo incantarli eh, L'inchanting table, eh, non ho ne quello lo devo fare tutte le dormi. Io non avevo la camerata, una volta. Eh sì, sto so, so sopra, ma come, ci a no, a come faccio di arrivare sopra? Sì, siamo scordati di fare le scale. Ma siamo il stelletto. Come faccio ad arrivare sopra? La mia, mi sono messi stessi non c'è, tipo, non mi dico che devo stare sopra l'albero. Oh, oh, oh, no, no, no, è esploso tutto. È esploso una cesta, ma come ne ho accorto che c'era un creeper? C'è sera poi? Le luci. Poi poi esisteremo tutto ho esposto tanta roba quella eh, delle luci è esposto quello delle esposto non devo vedere tutto questo qua questo qua no no no no no no no fatto no no no e però lo allora, rotto, è giusto, sì, sto facendo un casino, raga eh, sto facendo un casino ehm... ah si sì, è giusto, ce faccio la in pietà ok, la mia pezzeria è la mia solo i blocchi di terra, solo si sì, vabbè, poi gli sussidio che sì, facciamo so, proprio dopo. Ma se io faccio così, posso riposare il letto troppo distante. Eh, si sì, lo so, abbiamo uno per quel letto, la scala, credo che... Ecco, c'è un po' di roba. E... Eh c'è preso pure l'altra, non si può aprire no, ci metto tutto a posto tutto quello che ci sta, ci metto a posto vado pure all'inventario ma forse ci sarà un'armatura oppure cartelle, non dimentichi i cartelle io, io mi dimentico sempre qualcosa eh. Bene, eh, c'è uno del legno, no? no non ce l'abbiamo il legno, no. Allora, il mio, ovviamente delle stick, sia sì, una ventina, però in decorazione mi sembra che ce l'abbiamo. Le cose, sì, si sento tutto Saliamo. Saliamo, chiudiamo, la porta è aperta, chiudiamo, eh, non c'è niente sotto, c'è qualcosa sotto, c'è un buco, e devo restarsi, e uno, due, tre, tre, e quattro, e via Devo chiudere, qua c'è il mio lettuccio, guarda che bella armatura, qua c'è un buco, ah, qua c'è c'è un buco, lo non blocco di fare una... una crafting qua c'è un altro c'è una crafting non ci sono accessi come si craftano i cosi come si craftano i cosi ci sono... allora, come si craftano i ehm... Uh. Eccolo, faccio una, due, qua, ok. Dobbiamo okay. entrare. Uh, no, aspetta, non voglio prendere. Devo fare per cotto gli alberi. Uh, vabbè, okay, mi sono fatto un po' maluccio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, mi ha lavato un albero sta facendo un attimo non lo vedo nessuno spavento faccio tipo Yuhu. anzi non io voglio, voglio fare un cancelletto c'è un cancelletto come si graffa il cancelletto non mi ricordo un cancelletto giusto no, si ah. si devo levare la legna ok faccio un clic e Me lo metto qua, no, non qua, giro, non qua. Sì, ecco, eh. beh. Ora oh, che sì, posso scendere, se con le scale ovviamente, senza che mi faccia tanto male. Sì. Ok, lo so che ci sono i mossi, ma non ho paura molto bene mangiare un pochino allora no ok no penso che mi stavano colpendo l'originazione è molto molto veloce ok allora, seguiamo oh. oh no quelli sono cattivi di mano. cosa ho visto, allora ah, io non l'avevo mai vista, ma il giorno mi credo che devo fare un'altra stagionata, l'altra stagionata è anche per sopra perché sennò no è un problema, mi sembra che si facciano così la stagionate giusto, sì. stagionate, mi piace, vai, faccio un'acqua, un'acqua, un'acqua, e non mi deve essere, devo fare un'altra, ok, mm -hmm legno ce l'ho ancora un altro qua no. um. poi lancelletto sto qua questo oh. è un altro ancelletto e così dovremmo essere ben protetti perché se no ci volano non questo, questo sì schifo. Giuro. No. è efficiente non sì. sì, di coach, però. Franco è Non No, però mi hanno pole serio, ma... No. Una, eh, non riesco a mancare a stare lì, si è Se no qua ci torturano di notte vengono e ci rubano le soglie. Vabbè, una tretinata proprio quello che ho detto. Siamo eh, cioè, tipo questa, sembra tipo la finestra, vero? Molto figo. Tipo la no, finestra ma io come motore come commessi. Non devo incantare, è vero, devo incantare. Non mi letto, la mia forma di pane è cresciuta, però mh, oggi non è il giorno di forma di pane. Devo scegliere tipo questo, mm. quindi questo computer Gabriele è veramente qua, le Levo tutte queste forme. Mm. sì lo so, ho tolto questo albero, la mia scena di mi rete. Un po di senzio. poi levo tutta questa terra ok piano un pochino l'albero non c'è più bisogno di, di piantarlo di piantarlo per terra <ride> lo pianto in asso l'albero io eh, così ci sono delle mie cose qua Ok, mi servono le labi, No, oh. Devo andare a prendere anche una mola. La cosa che ti serve per annullare gli oggetti. Molto molto bello questo stendere così. Ecco, è una filata. Ecco, ho è qua la mola. Ecco, la mola. Spero che non vedi. E poi il labi, bossa la pizza qua ci succede cosa ci dici? Eh, sì. questa è la mia prima volta che c'è anche una cosa senza un aiuto speriamo bene speriamo che gli insegnamenti di G16 siano stati molto utili metto la mola ok lapis Efficienza 3, no, un po' sé, buono, efficienza 2, 1, 1, efficienza 1, 1, 1, mi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ma no, messo efficienza 1 no la 2 efficienza 1 da pesca lì apri ti apri ti sei sì, so. ehm. efficienza 2 no preferisco oh no, ma le dato pure l'esperienza 0 archetchò no i lapist li posso lasciare qua dentro ma no, no non li posso lasciare andiamo e torniamo a casa non abbiamo nessun libro incantato giusto non possiamo no non voglio trasformare così voglio fare una cesta cesto non vado era tutto tutto un secondo... ah. Grazie a tutti. la pentola a bollire perché, perché sennò poi dopo me lo dimenticavo e poi non mangiamo niente non avevamo niente da mangiare questi sì, li metto qua poi qua sì. Metto qua, questi, metto qua questo qua lo metto dentro la chest e questo qua lo metto dentro il chest devo mangiare un pochino e mi devo fare per un pochino di efficienza allora, quindi o mi metto ad uccidere i maiali o mi metto ad uccidere i maiali <ride> e faccio l'efficienza e quanti ne sono? ne sono tanti barbaghietola chi lo vuole un po' di barbaghietola? guardate qua barbaglietola sono un po' ecco però no, io voglio l'esperienza vi faccio saltare un pochino io voglio l'esperienza non voglio la carne ma i non danno esperienza ah si sì, eccola avevo parlato troppo presso solo che devo, devo liberare non ho tutti blocchi ok Devo liberare i maiali perché sennò come faccio a prenderla? Non, perché non ho messo un cancelletto, che sono camite scemo. E così almeno non.. oppure non so, devo fare una cosa super impossibile. Devo rompere, quelli escono tutti. Io entro e devo riuscire a mettere un blocco. andatevene non venite qua vattene così loro possono okay. Okay. io io, io no. okay. ho messo un blocco due così almeno non saltano quindi tutta l'esperienza 5 di esperienza dai un pochino troppo poco le faccio riprodurre un pochino ok, okay. Yeah, riproducetevi ok dovrebbero essere riprodotti sì, i cuoricini ovvero sì, è vero la nell'aria ok si sì, è diventato un pochino tantini Io intanto li faccio un po' saltare in aria quelli grossi preferibilmente ok grosso ma arriviamo a 10 almeno okay. Se le faccio riprodurre c'è un botto di carne. Questo è stato riprodurre. Uno piccolo non ho fatto riprodurre. Ma ah, è cresciuto. Devo rompere questo qua no. e devo prendere un po' di maiale. ho veramente tantissima carne. Devo... Se non posso fino a tutti, hai uno grande, liquidi usciti, ecco. E al prossimo... Adesso ogni idea mettiamoci in suspictor però come faccio qua devo riuscire a fare in modo che non vengano andate via non venite qua no andare, ok adesso sarò libero di andare levare tutto questo legno, è bruttissimo, veramente beh, beh. No. No. come sei andato tu, come sei venuto? tu, perché stai saltando? tu che stai a fare, vabbè, c'è un linea che corre e corre fa no. mi sembra che lo qua devo tank attento uh, uh. Ok, adesso ho fatto, adesso non possono più entrare, ok, vedi la legna là, qui sta io vieni qua, dammi la tua esperienza, eh, niente, se ti questo qui lo dobbiamo mettere cuoce qua, intanto prendo il ferro e metto qua cuoce la legna, ferro, minerali, Uh, carbone, guarda, guardami tutto 47 ok 1 tiè yeah. e chiudiamo è notte è notte allora io mi lascio solo mi levo tutto e e vado a farmi un po' di esperienza Chiudo la porta, e andiamo a vedere chi troviamo. Chi viene? Oh, chi viene? Uno? No, uno. Eh. Eh. Eh. Che succede? Questo è, è un creeper. Un sì. Non sono un Va bene, ecco. Sono un creeper sto vedendo. Un non sono più brosso se può dire i creeper. Non riesco a più a mangiare. Ecco, bello scheletro. No, dammelo a me, dammelo a me, fammi uccidere a me. Ti rompi. Okay. Pure tu, vai, vieni. Ti prendo di sorpresa. Uh. Uh. Dammi la tua esperienza. No, cane no. Cane, non mi rompere. Ecco, vai, via. Uh. È morto. Non oh. Oh, mi ha dato tanta. Oh, che cos'è? No, mi inizio, mi Questi fanno malissimo. No, vai, vai, via. Questi fanno malissimo, veramente. Oddio, mi adoro. Mi ma me ne adoro, Non mangio. Me adoro. Oppure, non amano. questi sono facili, d'occhi. Ok. Ok, 9 di esperienza un altro che viene ma siamo al villaggio siamo al villaggio beh qua è difficile che ci questo è un'altra mola no c'hai paura eh c'hai paura attenti attenti una cesso bello bello roba tutto bellissimo due picconi oh c'è una festa ecco eh, sì Qua Questa cosa Ma questo Qua si è tutti i fabbri tutte queste mole Vedo tutti i fabbri So Oh uh, buono Tu arbere eh, Li prendo Comodo mm. Bene Oh uh, quanti ne sono qua eh, Ne siete un pochino Troppi oppure uno schietro C'è sta mm. Perché mm non vedo nemmeno d'oro oh, quanti ne siete qua? Oh, troppi eh almeno però mi fate salire, è vero, ecco ho almeno. oh, questo piccolo no eh. Ok, mamma mia, ho due cuori. Ok, allora ragazzi, mi hanno sfilato la porta. Abbiamo ucciso un bel po' di zombie. Iscriviti al canale. Ci vediamo nel prossimo video.